Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Tecno Gigi, mi potete seguire sui vari social che trovate in descrizione. Allora, ragazzi, oggi unboxing di nuovo Powerbank che mi sono preso. Ora andiamo a vedere all'interno della confezione cosa troviamo. Questo è il Powerbank da 20.000, con ricarica veloce, in cui abbiamo tre uscite porta USB tipo c anche per l'iphone se lo volete sapere abbiamo una porta da 22 watt una per da 18 watt e un'altra porta da 20 watt poi abbiamo anche una luce con un tasto qui per accendere il power bank due volte con il tasto alla notte solamente possiamo utilizzarla tranquillamente Uh, abbastanza compatto, abbastanza piccolo, da 20.000 mAh e abbastanza di spessore, molto ma molto piccolo sembra abbastanza, sembra abbastanza pesante in mano della marca Inium ormai la marca Inium sta facendo prodotti sempre più um, buoni, sempre efficaci, garanzia di 3 anni se lo acquistate veramente è ottima come cosa abbiamo cavo USB tipo C all'interno della confezione abbiamo un altro cavetto eh, credo per eh, l'adattatore, e poi abbiamo eh, all'interno della custodia il manuale delle istruzioni in tutte le lingue del mondo per farvi conoscere bene il power bank mi fa circa 7-8 ricariche con questo qua non avete problemi di telefono se avete sempre, sempre il telefono scarico lo utilizzate molto sicuramente questo tipo di power bank fa al caso vostro. Ragazzi, con questo è tutto, uh, ci vediamo in, nel video completo con la recensione completa su questo nuovo power bank e uscirà anche il video completo uh, su un portafoglio che mi sono preso e altri prodotti che vi voglio far vedere da Tecno GG. Ciao ragazzi.